ultimi tre premi allora Bruno deve venire eh, perché penso che ce ne siano due in particolare devi solo premare prima. allora adesso ci sono tre premi di cui due alla memoria uno è dedicato ad un amico di Lila che ha caratterizzato parecchio quello che è stato il suo intervento e l'applauso alla memoria va ad Umberto Maselli e nel frattempo chiediamo alla signora di ritirare il premio a nome.